Qualificazioni Russia 2018, gruppo D, ancora due padroni, si elimina un e cancelletto 039.e outsider. Con Irlanda e Serbia in testa e Galles ed Austria ad inseguire, riparte la corsa al biglietto per la Russia anche nel gruppo D, uno dei più equilibrati sulla carta, con almeno quattro squadre in lotta per il primo ed il secondo posto. Questa sera lo scontro diretto tra le seconde può eliminarne una, ma la strada verso la qualificazione è ancora lunga, mancano quattro partite, questo il programma della settima giornata. 1800, Georgia, Irlanda. Allandata furono brividi per la squadra di O'Neill. Che dovette sudare sette camicie e ringraziare uno spunto individuale di Coleman per strappare punti alla Viva Stadium. Questa sera a Trillisi il terzino destro dell'Everton non ci sarà, causa la nota frattura a Tibia e Perone rimediata in nazionale contro il Galles. Rientra invece Charan Clark al centro della difesa, così come Chanelong in attacco, spazio a sorpresa anche per Matjeadi tra i convocati, più difficilmente in campo. La Georgia dovrebbe azzardare il 4-5-1 a trazione posteriore, per poi pungere in ripartenza. 1800, Serbia, Moldavia. Muslin si affida ai suoi uomini per mantenere la testa del girone nel match più facile tra quelli da affrontare. Non ci sono ancora chances per Milinkovic Savic, escluso dai convocati, mentre vi rientra gli Ayik, anche se nel classico 3-4-2-1 il fantasista del Torino non dovrebbe avere spazio. Occhi puntati sul solito Taddiq. Già a quota 4 gol e 5 assist nelle prime 6 partite. Gli ospiti punteranno probabilmente sulla difesa a oltranza provando a pungere in contropiede, ma già a Kisinau la Serbia passò senza problemi e può ripetersi anche questa sera, il ritorno di Ionita non dovrebbe essere sufficiente. 45, Galles, Austria. Bale è chiamato a rimettersi il mantello, quello che nel Real Madrid sembra avere accantonato un po' troppe volte, per suonare la carica ai suoi e portarli di nuovo a ridosso delle prime. Dopo cinque pareggi di fila, Coleman deve centrare una vittoria potendo contare su tutti i propri migliori uomini. Dall'altra parte Marcel Coller deve fare a meno di Wimmer. Lazzaro e Kainz tra gli altri, ma recupera Arnauto B, arma chiave per la sua squadra già nella gara d'andata, che terminò 2-2 con doppietta del neo acquisto del West Ham. Possibile un passaggio a 3, mettendosi a specchio.